Oggi volevo parlarvi del calendario dell'avvento della Kiehl's, ora che è finito l'avvento quindi possiamo parlarne senza che vi faccio spoiler prima di tutto però sto testando anche questo rossetto che è una tinta labbra e ditemi se vi piace perché perché ne ho due e pensavo una di mettervela con la prima estrazione dei commenti che farò a fine mese se non sai di cosa parlo vai alla fine del video per capire tutto quanto allora intanto volevo parlarvi di questo calendario che è bello pesante e prima di tutto l'abbiamo aperto assieme su instagram giorno per giorno e anche su facebook e abbiate un like solo per questo perché ho rimesso tutti i prodotti dentro le caselline e li avevo tirati fuori tutti allora pregi e difetti di questo calendario perché non è proprio, mh, è il mio primo calendario dell'avvento a un prezzo così sostenuto, normalmente io prendevo quelli eh, un pochino più economici, ammettiamolo, e allora ve lo faccio prima vedere poi parliamo di pregi e difetti perché Intanto non è più uno spoiler, ah, io non mi sono voluta spoilerare niente, quindi non sapevo assolutamente ogni giorno che cosa poteva contenere. Ve lo mostro così alla veloce perché è per vedere un attimo i prodotti. Non ho neanche letto dietro, anche perché è in piccino. Che cosa poteva contenere? È bello grande, eccolo qui. Non so se è aperto, ecco, così forse riuscita a vederlo tutto ma dopo vi faccio una carellata un attimo dei prodotti allora eh, è il mio primo calendario dell'avvento a un prezzo di 79 euro devo dire che è un calendario così caro io non l'ho mai preso prima ne vale la pena? allora consideriamo che dipende se siete abituati ai calendari dell'avvento da 29-30 euro questa è una bella botta lo ammetto però l'avevo presa con ehm, il lancio e quindi metà novembre no, primi di novembre, primi di novembre, forse molto tempo prima con il lancio promozionale che c'è stato per qualche giorno ed è... ho preso anche col sconto, quindi col sconto sul sito ci poteva stare ok, è comunque abbastanza caruccio, ma sappiamo che Kears è un buon marchio, sappiamo che da sentito dire perché io non ho mai provato nessun prodotto di questo marchio quindi ecco perché anche sono stata un po' incuriosita da provarlo oltretutto avevo fatto un post su Instagram però questo calendario parte del ricavato andava all'associazione EAL e sul sito comunque della Kies, è spiegato bene comunque è un'associazione che ed è eh, come si dice aspettate che l'ho scritto associazione italiana per la ricerca scientifica in campo neuro-oncologico infantile, pediatrico, comunque infantile pediatrico ci stiamo, quindi ho pensato che fosse una buona cosa, che parte del ricavato andasse in un fondo così importante e ho pensato di prenderlo, ok, allora, intanto abbiamo detto che è questo, ha una parte sopra così per portarlo in giro, è carino, e tutto è pesante che cosa contiene così carrellata molto veloce eh, contiene prodotti soprattutto per la skin care di tutti i tipi mi è piaciuto per questo fatto perché contiene prodotti per detersione per eh, la cura del viso creme giorno, creme sera creme eh, sieri in tutto in mini taglia tranne due prodotti che sono in full size e forse ve li posso anche fare vedere, quelli in full size, che sono il 7, eccolo qua, che è la crema, no, questo qui che è il calendula deep cleanings foaming face wash, quindi è un prodotto per la cura, è la calendula per la detersione, vi ripeto, io di questi prodotti non ne ho provato nemmeno uno, quindi non, so, non li conosco neanche bene, e poi il 24, che è sempre una full size, e questa è la crema, Mani alla salvia, ultimate string, ok, alla salvia. Altre cose che devo dirvi, positive o negative, non so, di negativo, a mio avviso, oltre al prezzo, ma il prezzo, guardiamo i prodotti che ci sono, sinceramente, ed hanno dei prezzi sul sito abbastanza alti. Altri prodotti che non mi sono piaciuti sono il 18. Perché è l'unico prodotto da uomo, eccolo qua: Facil Fuel e crema idratante nercizzante per uomo. È l'unico prodotto che, sinceramente, mm, ma credo che andrà in un sicuramente perché brontolo è impossibile. Che usa una crema a meno che proprio non ne abbia strabisogno, ma piuttosto si dà la crema per mani. Quindi fate voi, se è il marito di una. Beauty influencer può fare così ma lui sì, quindi potrebbe andare sicuramente in un'estrazione di un commentino da parte di un, di un maschio e poi l'altro palotto che non mi è piaciuto più di tanto ma sapevo che c'è allora, non è che sapevo che ci fosse però c'era scritto che ci sarebbe stata anche una sorpresa da parte di Mr. Boss, Mr. Bons è lui è il fondatore del, del marchio e questo alla fine è una spilletta, eccola qui, carina. Anche cosa che ho apprezzato è che almeno non era il 24, infatti l'hanno messa nel 23, cosa che posso apprezzare perché, nelle inutilità della spilletta, carina. Ma almeno non l'hanno messa il 24 perché se no mi sarei arrabbiata. Allora, eh, passiamo ora alle cose positive. Così per farvi vedere perché ci sono due cose che ho apprezzato davvero tanto dunque intanto so, per farvi vedere ne apriamo dunque ogni casella dietro ha scritto la descrizione cerco di farvela vedere non so che è tutta in inglese in inglese e in francese però almeno c'è scritta tutta la descrizione, quindi spiega il prodotto, come usarlo e che cos'è. Perché ad esempio chi come me questi prodotti, si sì, li conosco, ma non li ho mai provati, non è una cosa negativa. E così ve lo mostro bene. Altra cosa positiva, vediamo se riesco a inquadrarvelo bene. Ecco, facciamo così, è che anche se ha il contenitore in plastica, aspettate, ce n'è una che... ecco questa qua che la vedete bene anche se il contenitore in plastica per rimuovere il prodotto hanno fatto ecco qua delle scanalature da un lato e dall'altro quindi qui qui e anche sotto quindi è impossibile non riuscire a prendere il prodotto senza rovinarsi le unghie no, è possibile non è impossibile, è possibile prendere il prodotto senza rovinarsi le unghie e trovo che questa sia una cosa fantastica, anche perché se no davvero questi calendari sono tremendi, cosa, cosa positiva, altra cosa positiva che mi è piaciuta, poi altra cosa positiva che mi è piaciuta e qui adesso dobbiamo trovare una casellina per farvelo vedere, ovviamente le sto trovando tutte tranne quelle che mi menta, inter... eccola qua, ma volevo mostrarvelo in un'altra, ecco, ci sono a parte dei sieri, aspettate che lo appoggio un secondo, i sieri, oppure le mini taglie, sono fatti in vetro e sono fatte con un pack che io adoro, questo è il Clearing collective Dark Spotlight, Pot solution eccolo qui che è piccolino perché è un 4 ml però guardate tanto dice che ne bastano poche gocce e ok però è in vetro con il flacone dosatore e la pipetta quindi davvero cura dei dettagli fantastica poi, ultima cosa positiva che ho notato in questo calendario e non è affatto scontato, considerando che sono tutti prodotti per la skin care, la cura, aspettate, ne prendo fuori un altro, ma perché ho avuto quest'idea di rimetterveli dentro? Ecco, aspettate. Ce l'ho fatta. Allora, tutti i prodotti, ad esempio ho preso il tonico, ma posso prendere qualunque altra cosa, hanno questo, il sigillo. Quindi trovo una cosa fantastica, quindi se non vogliamo iniziarlo subito, almeno hanno il sigillo. Io ho trovato un tonico, ma qualunque altro prodotto, sai, è il trattamento all'avocado per il contorno occhi, famosissimo, aspettate, e questa, è un'altra cosa positiva allora eh, facciamo una carrellata veloce che vi mostro i prodotti alla veloce però si sì, sono tutti prodotti per la cura del viso c'è qualcosa per il corpo ah si sì, la crema corpo è solamente una e poi lo shampoo e il balsamo poi vabbè c'è la crema mani il trattamento per le labbra che deve essere perfetto in inverno comunque faccio una cosa velocissima per farvelo vedere e, e basta direi che vi ho mostrato tutto quello che potevo pensare di eh, cose positive e negative sicuramente un calendario costoso sicuramente costoso ma visti tutti quelli che ci sono in giro neanche troppo però un calendario che rispetto ai soliti che utilizzo io ad esempio se forà, ad esempio eh, anche quadro setan costa meno pensavano gli ultimi che avevo preso questo è sicuramente più costoso però intanto è una buona causa poi ha dei buoni prodotti che sicuramente sono curiosa di provare ma li proverò tutti e ve li farò sapere perché non li conosco nemmeno uno. E poi eh, ha una cura dei dettagli eh, sinceramente con il fatto che si prendano bene i prodotti, col fatto che sia un bel pack e eh, col fatto che siano curati mi è piaciuto e basta parlare se lo avete usato quest'anno da questo calendario o se vi può intrigare così da provare anche per i prossimi anni e io l'anno prossimo, sicuramente prenderò un altro calendario perché tendo a prendere il calendario dove provo i prodotti e adesso basta parlare e vi mostro un attimo carellata velocissima di cosa e eh, eh, cosa c'è cosa si è trovato dentro, ah, altra cosa che non vi ho detto, è che il calendario sicuramente non lo tengo così, però eh, recupero i cartoncini, quelli, con le istruzioni, perché in alcuni c'è scritto come usarli, in altri c'è scritto linci, quindi interessante da provare anche questo, il tengo sicuramente, perché così vi do quando faccio la recensione vi do un tutto dettagliato e basta, andiamo a guardare la carrellata. Se ti è piaciuto il video mi ricorda di mettere un like perché davvero ho fatto fatica a farvi questo super mega video. Ed ecco qui, Ciao. allora non andiamo ovviamente in ordine di numero ma spero che si possa vedere qualcosa.